Andiamo alle radici dell'Europa Unita, andiamo alla base, facciamo un percorso storico interessante e vedremo insomma che partendo proprio da questo, da questo percorso capiremo come siamo giunti all'Europa Unita e lì forse ci verrà anche più difficile darsi la spiegazione del perché il nostro progetto Europa sta tremando in relazione a tante problematiche come quella, io vivo a Berlino e è una città che ospita in questo momento quasi 700.000 rifugiati e quindi rendersi conto del fatto che comunque la scelta britannica di, essere, di aver lasciato il progetto europeo, anche se loro comunque erano dentro il progetto europeo, non del tutto come Italia, Francia, Germania, eh, Spagna, Portogallo, Grecia e quant'altro, gli altri stati, però comunque la dice abbastanza lunga sulle problematiche legate al flusso di popolazioni e di popoli um, intanto però prima di iniziare mi sembrava utile e importante proprio perché ricordiamo far partire questo nostro incontro da un'immagine come questa che è la notte dei cristalli il 9 novembre 1938 appunto il 70, questa notte sono 78 anni da quel, da quell'evento la Germania di Hitler rompe ogni indugio etico e dopo il boicott, dopo le leggi Norimberga del 35 inizia un periodo di violenze che poi aumentando e diventando sempre di più porteranno allo sterminio al genocidio ebraico tra il 42 e il 45 e quindi siccome oggi il nostro incontro è, cade di con questa data mi sembrava opportuno ricordarci stanotte quando domattina ci sveglieremo, insomma, ricordiamoci che cosa è avvenuto la notte 78 anni fa. Eh, ho parlato con tanti tedeschi, tanti berlinesi, eh, non so per, se sapete perché si chiama Notte dei Cristalli, per le vetrine, i vetri che si sentivano, la, la, si rompevano durante la notte, insomma, eco di, di vetro rotto nei negozi, eh, le sinagoghe principalmente, e ho conosciuto il, un editore che ricorda che il mattino, andandosi in redazione, al lavoro, non gli sembrava neanche vero, il fatto che comunque all'improvviso a terra fosse pieno di vetri e oggetti buttati dalle case e dagli appartamenti degli ebrei. Però proseguiamo con il nostro percorso, qui è l'ingresso del campo di Nazwale Strutov che appunto visiteremo. Il, il nostro incontro è diviso in due parti la seconda parte sarà dedicata alla logistica quindi alla partenza e a, quanto a tutte le informazioni utili per voi anche rispetto al viaggio stesso però intanto iniziamo questo percorso storico proseguendo vi chiedo, una, la mia domanda è molto semplice cosa avviene quando gettiamo lo, dice, lo, lo mostro nella nostra stessa foto gettiamo un sassolino dentro l'acqua che cosa succede? si propaga. Esatto. questa energia si propaga. ed è molto interessante perché eh, guardando, su, avvengono, avvengono due fenomeni la propagazione in onde in cerchi concentrici che, si, che vanno dilagando, però mano a mano che si procede verso l'esterno del punto esatto in cui abbiamo, abbiamo buttato questo sassolino l'energia fievolisce, diventa sempre meno e la trovavo un'immagine interessante perché è un po' la metafora di questo concetto. Eh, 1939, sappiamo benissimo, scoppia la seconda guerra mondiale, per Hitler non è tanto importante la questione ebraica, solo ebraica, la questione dell'est europeo, e quindi galvanizzare, entrare nei territori della ex Unione Sovietica, perché quello è il suo scopo, distruggere il socialismo e il comunismo, ma lui ha alle sue spalle anche la Francia, che non è un paese che vuole semplicemente occupare e basta. Con la Francia ha un conto in sospeso la Germania, che risale al 1918, con i trattati di Versailles, e quindi la fine del primo conflitto mondiale. C'è un conto in sospeso perché la Francia, a Versailles, costringe la Germania a umiliarsi. Ma l'errore è stato più grande perché un nemico non si umilia così come si umiliata. è stata umiliata la Germania, per il semplice principio che umiliando un nemico che ha perso, prima o poi, se la storia gli darà ragione, in un secondo momento, eticamente o non eticamente, gli darà ragione, ritornerà a, a, diciamo, a ri, rimettere in equilibrio insomma, con, con, vendetta, con la vendetta. E questo è avvenuto. Lo scopo principale eh, dei nazisti di Hitler e anche prendere la Francia perché la Francia con i trattati di Versailles come vi dicevo costringe la Germania a, a degli indennizi a dei, a dei pagamenti e risarcimenti tali che la Germania non potrà mai più secondo quello che è il principio di questi stessi trattati o con difficoltà rimettersi in piedi quindi con lo scoppio della seconda guerra mondiale Hitler nel 40 non vede l'ora di procedere alle sue spalle sapete bene che la Germania è anche una nazione, siamo stati a Dachau, ne abbiamo parlato, è meglio ricordarlo, il problema tedesco da sempre è stato quello geografico, i tedeschi sono al centro dell'Europa, quindi come gli stessi cerchi concentrici di cui si parlava, partire per la Germania in una guerra deflagrante significa intanto respingere il più possibile quelli che possono essere gli stati non alleati che intorno possono creare problemi e stringere il cerchio fino a bloccarla però c'è la vendetta e infatti noi visiteremo un campo di concentramento molto importante che si chiama Nazfale Strutov che è lì non solo per motivi di utilizzo pratico perché c'erano i campi di concentramento dei nazisti ma è l'unico campo di concentramento in estrema parte occidentale posto proprio in Francia per il semplice motivo che ha lo scopo proprio di ri, di vendicarsi cioè lo scopo di quel campo è una vendetta diretta verso i nemici francesi e chiudere anche quello che è il capitolo di decenni di continui passaggi da una parte all'altra di questi confini fra Francia e Germania che dal 1870 quindi alla fase di Francoforte in poi sono diciamo un po' ballerini si spostano in continuazione il nostro viaggio partirà da Reggio Emilia come tutti ben sappiamo e come prima tappa avrà Braisac, vedete lì la linea, sono 554 km per l'esattezza e vediamo proprio come se guardiamo intorno a Braisach, vicino a Braisach, vediamo nomi che vanno molto vicino alla lingua tedesca, abbiamo Osburgo, Ulm e poi subito Friburgo e subito dopo Strasburgo, quindi vedrete che, vediamo che Braisac già da questa immagine è questo comune posto al confine fra Francia e e Germania. Ma il discorso importante degli anelli concentrici, tutta la politica nazista e tutta la politica francese, storicamente anti-austriaca, anti-tedesca, non ha mai avuto al confine fra le nazioni il successo che tutti si attendevano. Per quale motivo? Perché le popolazioni che vivono al confine non sono popolazioni che non sanno alle quali puoi raccontare e quindi anche edulcorare l'immagine del confinante sono popolazioni che sono a stretto contatto con quello che in, in il governo centrale ti viene detto e consegnato come nemico e quindi quando nel 50 in, in questa zona proprio Braisac, la nostra, prima, la nostra seconda tappa dove anche alloggeremo il giorno della partenza, proprio a Breissagd, appena saremo lì, appena la visiteremo, dovremmo pensare che questa città, più di tutte le altre, di mo come molte altre, anche Strasburgo stessa, ma questa in particolare, proprio per questo continuo cambiamento e spostamento di confine, da tedeschi a francesi, anzi, da francesi a tedeschi, e ritorniamo, di nuovo francesi, e poi tedeschi, eccetera, ha costantemente... Si è anche non volutamente probabilmente ma si è creata una sorta di continuità per cui i cittadini non si sono mai sentiti né tedeschi né francesi ovvero si sono sentiti sia tedeschi che francesi e quindi la politica nazionalsocialista nel 1940 Hitler si riprende queste zone che dopo il 18 sono finite dopo i trattati di Versailles sono tornate a destra della Francia ma si trova di fronte a una popolazione che non solo è bessata da decenni di cambiamenti ed è stanca. Ho conosciuto un, un ragazzo che proviene da quelle parti, diceva noi in casa abbiamo da sempre due passaporti, i miei nonni avevano due passaporti, avevano il passaporto francese e il passaporto tedesco, per, e non lo buttavano, perché sapevano che prima o poi bastava un'altra guerra, bastava un'altra lotta, per cui il lieve confine, quel breve tratto di terra, si rispostava o rindietreggiava. Ed è per questo che alla luce anche della fine della seconda guerra mondiale, sappiamo bene come la Germania ha perso la guerra, quindi il cerchio si è chiuso e l'ha rasa totalmente al suolo, alla fine della guerra i cittadini di Braisa hanno detto noi non siamo più tedeschi, ma non siamo più neanche francesi. E ora di finirla, con questa pantomima, noi vogliamo definirci europei. Perché quello che è il nostro spirito, internazionale ci porta a chiedere un cambiamento epocale all'interno del costrutto europa così per come si è visto fino al 45 attenzione non è tanto il fatto che la germania si sia inventata le guerre l'europa ha vissuto di guerre tutti i paesi tutti però anche facendo viaggi tra trieste e la slovenia vediamo benissimo che quelle popolazioni non hanno alcun interesse anche oggi a definirsi italiani o sloveni, sono popolazioni di confine e quindi sono le prime che sono disposte e con piacere ad avere degli scambi interculturali che non corrispondono mai al 100% con quelli che sono gli interessi del governo centrale che invece parlava di terra irredente, dobbiamo prendercela eccetera. Quindi come dire a qualcuno che ha un cognome sloveno e vive in Italia di andare a a togliere il terreno a qualcun altro che probabilmente ha un cognome italiano e vive dall'altra parte diventa impossibile e alla luce di questa esperienza umana quindi non solo culturale ma umana principalmente la prima cellula europea della comunità europea nasce lì ma attenzione ancora un dato molto più indicativo la scelta dei cittadini di queste aree geografiche di non chiamarsi più né francesi né tedeschi, o di accettare a malincuore questa condizione internazionale, corrisponde anche ad una comprensione che va al di là dei limiti geografici e arriva fino a quella che è la grande cultura ebraica. Perché chiaramente sotto una persona come Hitler, queste città hanno visto non solo la violenza razzista sotto gli occhi, cognomi cancellati, lingue totalmente... Neglette, se parlavi il francese non potevi più parlarlo, pena o il campo di concentramento o l'essere picchiati sul posto. L'hanno abbracciata perché hanno capito un dato che è molto interessante, questo ci insegna tanto. Hanno capito il fatto che un gesto come quello dello sterminio di un popolo avallato dai tedeschi, ma anche avallato anche nell'est europeo, adesso ritorniamo su quel punto andava ricordato con un monumento, esattamente nel luogo in cui nasce l'Europa, così per come la comunità europea, così per come è stata prescritta. E questo è il monumento che c'è a Braisa e che è dedicato agli ebrei, ma quello che vorrei farvi vedere è questa scritta. Intanto la leggiamo in tedesco, è sempre bello ascoltare le parole nella loro lingua, getemütigt, entrechtet, vertrieben, verschleppt è e questa è la traduzione umiliati, depredati, scacciati, deportati, assassinati è lo specchio di quello che è successo in questi territori dal 1870 al 1945 delle varie popolazioni tu sei francese, vattene via, adesso questa è Germania tu sei tedesco, vattene via, adesso questa è Francia ma è anche un una lezione importante di vita. Noi possiamo capire questo termometro, di questo monumento, torniamo indietro, dedicato agli ebrei, in questa piazzetta, il... Braisach è gemellata con Oswiecim, la città che può essere trasformata in tedesco Auschwitz, dove c'è il campo di sterminio, di Birkenau Auschwitz 1. E oggi, proprio oggi, questa, questo termometro ci torna come un boomerang, esattamente come il boomerang di cui parlavo poco anzi, del ritorno alla vendetta, cioè su di noi si ritorce esattamente questa scritta. Nel 1938 facciamo un salto indietro, una persona come mh, Lupus in favola, parliamo degli americani insomma, siamo, sono molto attuali dopo le lezioni di quest'oggi, Franklin Delano Roosevelt nella città Evian, in Svizzera, conosciamo tutti l'acqua la, Evian, no? Esattamente lì. Nel 1938, vedendo i risultati della notte dei cristalli delle violenze fatte agli ebrei, decide di, in un paese eh, neutrale, la Svizzera, di riunire tutte le nazioni per chiedere alle nazioni stesse di aiutare gli ebrei tedeschi che hanno bisogno di essere eh, ricoverati, ospitati, presi suddivisi tra le varie nazioni, e la conferenza di Vienna del 38 per Roosevelt sarà un grande fallimento perché il risultato di questa conferenza è pari ad una sconfitta, nessun paese è disposto a prendere gli ebrei, così non gli resta che prendersi quei pochi ebrei, che saranno 200.000 persone in tutto, quasi 250.000, riusciranno a lasciare la Germania, proprio a ridosso della notte dei cristalli subito dopo, è perché sono assimilati, vuol dire per loro, come i nostri cittadini di Braisa, parlare il francese o il, il tedesco, vedrete, non cambia nulla. Per gli ebrei tedeschi, parlare il tedesco ed essere legati alla loro tradizione culturale, è uguale, sono un ebreo tedesco che di venerdì va in sinagoga e se ho amici, li accompagno anche le festività la domenica in chiesa, non cambia nulla, l'importante è essere, avere un'identità delle radici in quel luogo Hitler nel 1939 arriva in Polonia, come sappiamo il problema degli ebrei tedeschi non si pone più al di là di tutto, li ha, è riuscito con il suo boycott a scacciarli in buona parte ma come facciamo con più di 3 milioni di ebrei che non sono assimilati che vuol dire non hanno economicamente la possibilità di andarsi a costruire, a cercare fortuna in un'altra nazione, ammesso e non concesso che vengano accettati, però ce l'hanno, hanno il potere economico di poter dire questi sono i nostri risparmi, questo è tutto quello che siamo riusciti a portare, dateci accoglienza. 3 milioni di ebrei polacchi da villaggi, a parte i pochi che vivono fra Cracovia e e Varsavia che sono anche loro assimilati abbiamo villaggi di gente povera che non ha diremmo noi in tono familiare nemmeno gli occhi per piangere perché vivono di poco di animali di agricoltura e non sono assimilati non hanno un impero finanziario che gli permetta di poter dire scappiamo chi si prende questi 3 milioni di ebrei Himmler dice chi vuole gli ebrei se chi vuole questi ebrei se li prenda a chi piacciono sono a loro disposizione e nessuno ha fatto questo nessuno se li è presi e quindi come si risolve il problema logistico di 3 milioni e 100 mila persone che sono ingrate e che nessuno vuole lo sappiamo benissimo con l'ultima passaggio anzi con gli ultimi due passaggi di questo termometro deportati e assassinati sotto gli occhi di tutti chi si prende dai poveri? chi vuole gente povera che scappa da guerra, fame e persecuzione? chi? 2016 ce la possiamo porre questa domanda? ce la poniamo? chi li vuole? gli inglesi? i francesi, gli italiani, i tedeschi, i greci, gli spagnoli, i portoghesi, i greci, i turchi, chi vuole e quindi domandiamo, chiediamo a noi stessi se superato un certo limite di decenza etica verso il prossimo quanto è facile poi tornare indietro dopo aver umiliato, depredato, scacciato e questa è la domanda che si pone anche oggi, e che chiaramente ci serve come importante collegamento. Non per dire quanto siamo cattivi noi, che siamo esattamente cattivi come allora, però è evidente che una massa di gente che non ha un potere di acquisto di una nuova vita, viene vista come un peso. E questo peso, ce lo stiamo, come dire, dando. Vivo in Germania, non non è il paese perfetto, si è sentito insomma ultimamente in due stati, Berlino e uno stato oltre che se la capitale della Germania, questo nuovo partito che si chiama Alternativa per la Germania, che è destra populista, e... ha preso il sopravvento, oggi ero seduto in aeroporto, che aspettavo di venire qui a Reggio Emilia, prendevo il volo per Bologna e avevo accanto a me una ragazza, mentre vedeva che ridevo leggendo i vari commenti sull'elezione del nuovo presidente americano, e lui diceva, posso leggere, non ho il telefonino, come posso leggere dal, dal, dal suo telefonino, vedere che cosa si dice dei risultati, la mattina presto, sette e un quarto, sette e mezza. E lei mi ha detto, dice cosa fa, le ho raccontato cosa avrei fatto oggi, dove sarei stato, e lei mi ha detto io, o sono sposata con un uomo che si occupa di storia dell'olocausto, e ho mio padre che è dell'alternativa per la Germania, e aspetto un bimbo, ha spostato il palto e aveva un pancione e mi ha colpito perché giustamente lei dice siamo in una situazione buonasera, benvenuti siamo in una situazione molto difficile dove certe cose del nostro passato se le leggiamo sempre e solo nella misura in cui ci stanno alle spalle rischiamo veramente di ripercorrere certi processi ed è quello che mi spavento specie perché mi diceva lei e questa è la cosa che mi ha colpito di più nella sua sincerità sto mettendo al mondo un bambino Mondo gli do, un mondo nel quale certi principi non è vero che la storia è riuscita a bloccarli, ma stanno progressivamente continuando a riproporsi sotto forma di altri nomi, con forme un po' edul un più edulcorate, però bisogna capirlo. E quindi immaginiamoci quando cammineremo a Braisach, questo paesino di questa cittadina, che invece ha una storia molto molto pregnante che non è vero che le cose sono dietro di noi ritornano sempre eh, sotto i nostri occhi con assoluta lucidità basta saperle vedere o anche con un, importanti gesti di autocritica interpretarle questo è il centro storico di Braisach è una città che ovviamente era abituata alla guerra a doversi difendere quindi è un po' un fortino, un burg che si può chiudere con delle dei ve ex vecchi ingressi eh, di per arrivare in questo centro che è in alto e poi tutta la parte della cittadina sotto l'immagine vi ho fatto vedere poc'anzi di e eh, sono i parcheggi giù in basso questa invece è la cattedrale la visiteremo poi e questa è una foto secondo me molto interessante perché basta gettare l'occhio da questa parte a quella e non siamo più in Germania ma superando il fiume si entra in Francia quindi a 12 minuti esatti di passaggio dalla nostra cittadina dove alloggeremo la prima notte, passiamo mettendo così l'orecchio si potrebbe anche sentire qualcuno in francese che fa una visita guidata dal battello qui vedete vi, vi ho portato questa immagine che mostra un po' il percorso che faremo fra quella che è la cittadina di Braisa Amrain, destra del Reno, all'altra, costruita dai francesi, quando poi devono, sono costretti a lasciare agli austriaci il territorio. E il Luigi XIV, il re, eh, di, il re Sole, convinto che prima o poi si riprenderà quella zona, decide di, scacciato, decide di costruire una città perfettamente pronta e la visiteremo, eh, una città per la guerra ed è Neuf-Prisar eh, conoscete Palmanova? abbiamo, con la città, abbiamo un po' l'immagine esattamente una città fatta di bastioni, casematte, eccetera vi anche questo proprio perché è interessante vedere non solo la parte francese che comunque è omonima hanno lo stesso nome neuf e Nova brisar perché quelle stesse zone sono pressoché zone di una stessa area geografica che hanno la fortuna, in passato la sfortuna, di condividere una stessa tempra nazionale, perché si parla di cittadini della comunità europea e basta lì. E attenzione, vedrete, anche se chiedete in giro se parlate, vedrete insomma, se si dice lì un francese, se è francese, ti guarda con la bocca aperta perché è un cittadino europeo, quelli sono cittadini europei, quindi attenzione anche quando ci rivolgiamo ai cittadini lì. Ma avremo, vedremo, insomma, come anche la storia è lunga di questi territori. Si parla è interessante perché abbiamo lì la formazione di una città eh, barocca. Per è tutto del barocco è nel periodo del Seicento siamo quasi eh, a ridosso dell'illuminismo. E questo personaggio, che si chiama Sebastian Vaubin, ne parleremo più approfonditamente perché vi farò la visita, al almeno una parte del, del gruppo farò la visita guidata lì, che ci divideremo in due. Vi racconterò, insomma, vedremo bene che cosa, qual è la storia di questa cittadina, e sarà interessante fare un po' un confronto fra la città di nott e Braisat, dove, dove alloggeremo. È una città che ha un forma ottagonale, ma è importante perché la ri. Lì faremo una piccola commemorazione, dite cosa ci sarà da commemorare, è molto importante perché esattamente in questa cittadina di Neufprisard un altro personaggio francese importante che si chiama Victor Hugo, uomo coraggio rompe ogni indugio e dice anche ai francesi basta. Leggeremo il suo il discorso che farà alla conferenza della pace di Parigi che si ricollega appunto al fatto che lui preconizza, lui dirà proprio, lo leggeremo insieme, verrà il momento in cui cascheranno dalle vostre mani le armi a voi francesi, a voi italiani, a voi inglesi, a voi tedeschi, a voi tutti quanti e sentirete il bisogno di unirvi in una realtà super partes che ci porterà tutti a considerarci stanchi di esserci fatti guerra, a considerarci fratelli, a considerarci e eh, allungheremo in quel passaggio ancora non ci siamo arrivati, speriamo che, eh, come aveva ragione per la comunità europea, avrà ragione anche per il futuro a, a seguire, e allungheremo le mani, dirà lui, le braccia verso l'America, e l'unico scambio che ci sarà fra le nostre due realtà non sarà semplicemente solo quello commerciale, ma quello della cultura e delle arti. Chiaramente con questi impeti di grande rilievo, sappiamo che Vittorio Hugo è il padre, del, eh, qui faccio vedere insomma. è il padre facciamo qualche passo avanti lui. è il padre del romanticismo francese però li è visto come una, una figura quasi mess messianica per la Francia perché ripeto è il papà del, del, del romanticismo ma per il fatto che proprio in quel luogo politicamente la sua, il suo peso specifico letterario ma di uomo politico perché ci credeva ha avuto il massimo risultato perché lui diceva basta con l'Alsazia, basta dirvi francesi, basta dirvi tedeschi, siamo tutti fratelli, portiamo avanti questo ideale. Nel 50 Brisa chiederà il referendum perché si decida finalmente la nascita di questa Europa Unita. Quindi anche da parte francese, non solo da parte tedesca, c'è questa esigenza di unirsi fraternamente e quindi allargare il progetto di questa unione al, al resto dell'Europa e non è stato un percorso facile ricordiamoci gli anni di Mitterrand alla fine della seconda guerra mondiale passati i momenti di crisi la ricostruzione e quant'altro abbiamo personaggi come Mitterrand e la Thatcher che non vogliono assolutamente che il muro di Berlino prima o poi cada perché hanno paura che con la caduta del muro di Berlino si ritornerà in uno stato di belligeranza perché i tedeschi si riprenderanno forti e in più la Francia ha paura, perché con la Germania divisa, chi è a quel punto il geografico il centro europeo dell'Europa? Chiaramente la Francia, quindi ha paura di perdere questo suo privilegio acquisito gioco forza perché i tedeschi hanno perso il secondo conflitto mondiale. Però il buonsenso, e lì mi sento di dire il buonsenso, ha voluto che tutto questo non si, è, non si è realizzato, è caduto il muro di Berlino e siamo riusciti a progredire fino a diventare comunità europea. dai, dal, Sappiamo dal programma, che vi leggerò dopo, che da Braisac ci sposteremo a Strasburgo e lì però, a 50 km da, Stra, da Strasburgo, visiteremo sarà il cuore del nostro viaggio ed è il campo di concentramento di qui c'è un'altra immagine e sui Vogi, siamo a 700 metri sul livello del mare in Alsazia i tedeschi costruiscono lì questo campo di concentramento vi ripeto ed è lì è chiara la questione come i tedeschi nazisti sostenevano e dicevano nello stesso modo in cui dicevano dovremmo fare dei, po dei polacchi degli slavi i nostri schiavi perché sono loro che costruiranno le nostre città un po' come gli egiziani facevano con i loro schiavi i francesi dobbiamo umiliarli La, il giorno dell'occupazione della Francia alle 6 di mattina Hitler non passa sotto l'arco di trionfo come i suoi soldati a lui non interessa proprio nulla di questa storia l'occupazione passa come un grande condottiero sotto l'arco di trionfo non, non è una cosa che proprio ne, lo attrae e lì alle 6 di mattina ancora prima che arrivino tutti gli altri gerarchi a visitare il Louvre, e lui non è mai stato museo francese, non è mai stato in Francia, mh, prima volta che fa questo viaggio, va al Louvre e guarda, e lui sa benissimo le misure, le metrature delle balconate del Louvre stesso, tanto è vero che ad uno del Spear, che lì con lui, che è l'architetto del Terzo Reich, fa notare che una delle balconate rispetto alla, alla piantina, la planimetria del museo ha una misura differente, quindi lui se l'è studiata minuziosamente. La struttura del Louvre quasi ad occhi chiusi può camminare all'interno di quel museo perché ha visto perfettamente il luogo che visiterà e dirà: Chiunque torcerà un capello a Parigi e alla Francia se la vedrà con il sottoscritto in persona perché saranno i francesi a suicidarsi. Dopo che quando avremo vinto la seconda questo conflitto mondiale, che lui chiaramente non definisce seconda guerra mondiale, questo conflitto, costruiremo la nostra Germania capitale mondiale, Weltstadt, Berlin, non sarà più così, ma si chiamerà Germania con tutte le nostre architetture. E dove vanno a reperire i materiali? Li vanno a reperire esattamente lì dove viene costruito il campo di Nazwales-Strutow. Proprio un piano, il piano della distruzione della Francia nasce dall'umiliazione architettonica e artistica della Francia stessa, che è il polo importante, un po' come è stata l'Italia e come è stata la Germania per il romanticismo, la musica, la filosofia e quant'altro. Lui vuole assolutamente, se annientare l'est politicamente e fisicamente, vuole annientare invece moralmente l'identità culturale della Francia. E quindi quando il suo, ehm, uno dei suoi archeologi eh, si accorgerà, ehm, geologi scusate, si accorgerà che in quelle zone c'è un famoso granito rosso importante che può essere utilizzato per ricostruire, anzi non per ricostruire, per costruire, un po' come Mauthausen, anche lì, granito, per costruire le grandi città tedesche fra Norimberga e Berlino, non perderà tempo a far costruire dal maggio del 1941 questo campo di concentramento di Nazarbayev-Struthoff. questo non è l'ingresso originale del campo è quello che vedremo tra qualche giorno insieme perché l'ingresso originale del campo è un altro, è questo però non c'è più era fatto con lo stesso identico materiale da cui proveniva eh, questo granito rosso e quindi lui Dice costruiamo qui, con Himmler facciamo lì il campo di concentramento perché questo materiale c'è utile. Quindi Albert Speer firma tutti i contratti necessari. Qualche anno dopo essere stato, sapete che Albert Speer, l'architetto del Terzo Reich, è stato eh, condannato a Norimberga fra i vari eh, criminali nazisti. A lui tocca un destino più fortunato di molti altri perché gli viene dato il solo il gastolo, non la condanna a morte. Di questo lo fa solo vent'anni, poi viene liberato. Ed è per una sua intervista eh, della stampa, quindi un giornalista della stampa, che allora lo va ad intervistare e gli chiede se era un giovane giornalista, molto giovane, gli dice ho fatto la domanda sbagliata, però ho ottenuto la risposta più giusta per avere una conferma, perché ho chiesto brutalmente a quest'uomo, ma lei sapeva dei campi di concentramento e di sterminio, la risposta di Spea che gli stava versando un bicchiere di vino per dargli benvenuti in casa sua in Baviera è stata, non lo so, ma se la volessi voluto sapere l'avrei scoperto che una missione di conoscenza perché chiaramente si sa benissimo che lui sapeva non solo l'esistenza dei campi di concentramento ma anche dei campi di sterminio ed è lui che firma tanti, vedremo tanti documenti nel museo di Nazvale Strutov firmati da lui per l'approvvigionamento di questo materiale da, da costruzione. Ma la storia di eh, Natsvald Sutov lì è il lato estetico, quindi Albert Speer si occupa del lato estetico, però abbiamo questi due personaggi, che uno lo conoscerete sicuro, che è Himmler, che è il capo sì. dell'SS, Henry Himmler appunto, e l'altro invece è August Hyatt. Questo personaggio a sinistra, la foto è un particolare, vedrete la foto direttamente nel museo del campo, la vedremo, non l'ho voluta presentare eh, tutta per non urtare la sensibilità di nessuno, lì sta facendo un'autopsia che non è autopsia, tutti gli effetti, è un esperimento e sono i due che si occuperanno anche di un altro aspetto dell'utilizzo del campo di concentramento di Natsvara Shkutov a spese dell'Università di Strasburgo, dove l'uomo alla sinistra della, del vostro schermo, August Eart, è diventato capo del Dipartimento di Anatomia del, dell'Università. Lui richiede nel 1943 la, ehm, la spedizione a Nazvale Strutov di 89 ebrei. C'è un film molto bello che si chiama Il nome degli 89, che racconta questa storia, nel quale lui chiede che vengano mandati da Auschwitz 89 ebrei perché vengano uccisi e dal, dai corpi di questi ebrei, togliendo tutte le parti molli, tenere semplicemente 89 scheletri. Questi scheletri serviranno nel suo studio di scienziato che basa la sua teoria della superiorità della razza anche su ricerche di questo tipo, incomprovate in perché la base della teoria della razza non ha una base scientifica, quindi è non si può già a, a, a principio portare avanti, però dice: voglio assolutamente dimostrare che il corpo, la struttura ossea e fisica di un ebreo è diversa da quella di tutte le altre razze e specie umane. E lo fa perché vuole creare a Strasburgo, proprio lì all'università, una mostra di questi corpi. Sì, però, il mele dice, sì, ma noi non abbiamo, voi non avete camere a gas che giustifica questa cosa e tu e lei mi dice che i corpi li vuole freschi lui dice sì vabbè a spese nostre costruiremo a Nazvalesutov una camera a gas che visiteremo spero ce la facciano visitare perché è esterna al campo mm, vi spiegherò meglio poi in loco quando saremo lì Ge geograficamente geologicamente una parte di questo picco dei voci è sprofondata e collassata su se stessa quindi a si è creato un avvallamento naturale a ridosso sul quale è stato costruito il campo di Natsvall -Estrutof. forse le immagini dall'alto ecco, questo è un po' quello che vedremo e lì è stato costruito il campo però non era previsto sapete bene che c'è differenza già siamo stati a Dachau la differenza tra campo di sterminio e campo di concentramento è che un campo di sterminio non deve essere per forza di concentramento e un campo di concentramento non è un campo di sterminio anche se ha delle camere a gas e Natsvallestruth è uno di questi campi, nasce come campo di lavoro, c'è gente che deve lavorare, raccogliere, uccidersi, distruggersi fisicamente a, a spaccare questi blocchi come a Mauthausen di granito da spedire eh, il territorio tedesco per la costruzione, utilizzati come materia a perdere, come pezzi che possono sostituirsi. Nel frattempo però si unisce la ricerca scientifica che fa di questo campo un luogo molto interessante, è il più piccolo campo di concentramento nazista ed è uno dei più ricchi di storia proprio per questi livelli di narrazione che ha al suo interno. E lì mh, è stata all'esterno del campo, fra i tornanti che portano, sui tornanti che portano al, al, al campo stesso, è stata creata questa casetta, che sembra, una, la vedremo dall'esterno, sembra una normalissima fattoria tra i boschi Tevogi, in Alsazia, e invece una camera a gas, all'interno vedremo anche queste grandi vasche, dove per un anno intero questi 89 corpi sono stati tenuti in formaldeide per poi l'idea di fare questa mostra che poi non è stata mai realizzata. Ed è altrettanto interessante anche come luogo perché è stato, è stato il più piccolo campo di concentramento nazista, ma è stato uno dei campi che ha avuto più succursali rispetto ad altri campi di concentramento per il semplice motivo, sempre per questa danza dei confini, perché mano a mano che gli alleati, dopo lo sbarco in Normandia, si avvicinavano e quindi prendevano possesso della Francia ed essendo aree geografiche sempre preziose i nazisti non hanno detto che diamo il campo e scappiamocene, no come hanno fatto con Auschwitz per esempio, hanno iniziato a indietreggiare e quindi dopo il 44 hanno, hanno chiuso 12 campi satellite alla sinistra del Reno e ne hanno riaperti altri venti alla destra del Reno e all'interno di questi campi c'erano maestranze che dovevano andare sempre a prendere questi materiali di previsionamento o iniziare a produrre un eh, materiale utile alla guerra quindi iniziare a produrre parti e componenti di aeroplano per gli aeroplani da bombardamento tedeschi e come tutti i campi, e questa è la chiave un po' di lettura importante, come tutti i campi direttamente controllati dall'SS, sono, è uno dei campi che ha chiuso quasi alla fine, cioè con le sue succursali. Pensiamo bene che una succursale era Ulm, dove vi ho fatto vedere poc'anzi del campo. E quindi fra Strasburgo, fra la zona di Strasburgo e la Germania, ci sono tutte le Dengstetter che si chiamano Nazweiler-Struthoff perché si ripete il nome mano a mano che il campo e le sue succursali diventavano la sede centrale anche del comando del campo di concentramento. Scusate, ho sbagliato il pulsante. Questo è il, uh, il memoriale che nel 60, 1960 è stato inaugurato da Charles de Gaulle, al generale de Gaulle, ai caduti, fratelli francesi caduti nella seconda guerra mondiale in questo campo perché è un campo anche dove lì ci ricollega a Reggio Emilia la sua storia per me splendida della resistenza avremo tanti filoni da trattare all'entrata del campo perché lì sono stati mandati a spaccare le pietre quasi tutti i partigiani francesi considerati ovviamente da piegare da spezzare perché avevano cercato con forza e coraggio di opporsi e liberare il proprio paese dai nazisti. e Qui c'è una, una, una tavola, una lapide sui, che racconta appunto la storia, parla dei, dei martiri e vi prego di guardare i nomi. I nostri martiri della resistenza francese abbiamo Murbach Adolf, Müller Alphonse, Metling Josef. Sono sì, cittadini tedeschi. Hanno un, oh, tedeschi, hanno un nome tedesco ma sono lì che combattono per, perché da generazioni erano in Francia e quindi si sono trovati all'interno di questa situazione partendo dai nomi, questa è la cosa stupenda di questa zona sia che ci troviamo in territorio oggi tedesco sia che ci troviamo in territorio oggi francese partendo dai nomi c'è una confusione totale perché uno dice ma un attimo questo nome non è tedesco ma questo nome mi suona tanto francese e così erano aree di continuità culturali che sono trovate a doversi ridividere con violenza perché qualcuno da un governo centrale aveva detto adesso voi non siete più, anzi chi ha il vostro, un nome diverso dal vostro e suona tedesco non è un vostro concittadino è un nemico questa è una storia delle succursali non la visiteremo però ho voluto metterla perché vi raccontava appunto della, della presenza di questi tanti campi e quello che lega Esattamente, Natzweiler Struthoff, Mauthausen e a Grossrosen, un Slesia, quest'ultimo Grossrosen, Mauthausen in Austria e Natzweiler in Francia, sono campi costruiti in zone di approvvigionamento di granito. Però la cosa interessante che lega questi campi è che ognuno di questi campi, al di là di Grossrosen, invece, Mauthausen e Natzweiler, hanno avuto dei campi dove i prigionieri hanno dovuto costruire a mani nude, non con esplosivi e basta, cioè picconare per ore e ore, in turni continui di settimane, dei tunnel, all'interno come anche a Dona Mittelbau, con Wunderwaffe, hanno dovuto costruire questi tunnel per creare poi delle officine all'interno delle quali venivano poi assemblati o lavorati strumenti tecnici da guerra e Neckarets in Mosbach è uno di questi una delle succursali di questo è uno dei tunnel costruiti se un giorno avrebbe il piacere avremo il piacere insieme di fare un viaggio a Mauthausen vedremo Gusen ed Ebense questi tre campi che hanno una storia dopo essere stati a a Natsvall e Strutof, penseremo ricorderemo ma guarda come esattamente nazvalle e Strutof, perché la strutturazione l'idea è, è, è identica perché tutti appartengono alla destra che è questa grande invenzione di Himmler e dell'SS, che è questa grande associazione, questa azienda che vuol dire Deutsch, ehm, Erdensteinwerk che si occupa semplicemente di utilizzare schiavi per il reperimento di materiali da costruzione di valore mediamente pregiato, pregiato pregiatissimo con i quali vengono fatte anche strade città eccetera, Norimberga è uno di questi esempi. La DEST è direttamente proprietaria di questi campi. E così, ultima tappa, non, non in ultima, ma ultima in senso temporale del nostro viaggio, fra l'ultima appunto sarà Strasburgo, la visita del Parlamento europeo. Lì visitiamo appunto un luogo che a parte l'architettura, la sua bellezza, eccetera, ci spiega come Strasburgo sia diventata città dei diritti umani si dice che Strasburgo è capitale europea come lo sia anche Bruxelles, Bruxelles è capitale del Parlamento europeo, Strasburgo è capitale per i diritti umani, non a caso è stato, è stato dato questo valore perché è il luogo dove ovviamente si è sentita di più la ferita contro i diritti umani vedremo i seggi fra i più grandi c'è quello italiano, tedesco e poi francese perché sono per numero di elettori, quindi lì ci spiegheranno, sarà anche una, un tuffo interessante nella strutturazione del Parlamento europeo oggi, vedremo dove ci sono i gruppi misti, se avremo tempo speriamo di sì ci faranno visitare anche le, le aule dove ci sono le commissioni parlamentari che sono diciamo, la parte del Parlamento europeo più avvincente perché come una commissione parlamentare è lì che fra gruppi di partito discutono sulle emozioni da presentare poi all'interno del Parlamento. Ma la cosa bella che vedremo, almeno per me è bellissima, la auguro anche a voi come sensazione, non è tanto di avere una struttura parlamentare, ma è tanto avere un luogo che è come una casa europea, dove tutti i cittadini europei, nell'ideale della politica, nel suo più bel ideale poi, chiaramente scremando dalle facciate si arriva anche a cose che non sono proprio gradevolissime, però il concetto è quello di tutti gli ingressi sono uguali, la stessa forma è ellittica, e sapete bene che l'ellisse nella, nella politica è un valore fondamentale, perché i romani stessi lo utilizzavano, perché l'ellisse a differenza della circonferenza ha due fuochi, quindi uno è il fuoco del governo e l'altro è il fuoco dei cittadini e nel cortile interno al Parlamento avremo modo di essere dentro questo anello ellittico eh, con i vari ingressi e le lingue, le, tutte le lingue dell'Europa sono lì bene accette, sono le lingue di quella casa e dopo il Brexit eh, che c'è stato, l'inglese non è più la lingua ufficiale del Parlamento Europeo sia di Bruxelles che chiaramente di Strasburgo ma è il tedesco perché il tedesco perché è la lingua più parlata per numero di cittadini d'Europa. E tutti mi direte, ah, ma è possibile? E sì, più cittadini, la stragrande di cittad maggioranza dei cittadini europei ha ingerenze linguistiche col tedesco. E contiamoli. Tedeschi, austriaci, svizzeri, sul Tirolo. E fra un po' speriamo che finiscano anche il loro periodo di difficoltà i turchi i tedeschi se entrerà prima o poi la Turchia in Europa anche loro entreranno con un bagaglio turco perché la seconda popolazione vivente è attualmente in Germania dopo i tedeschi stessi perché hanno ricostruito le città tedesche mancando gli uomini dopo la seconda guerra mondiale eh, dall'Italia sono arrivati tanti operai che lavoravano nelle industrie nelle fabbriche automobilistiche a ricostruire le città sono venuti i turchi e quindi sono rimasti di generazione in generazione e quindi i turchi i tedeschi parlano sia turco che tedesco per cui tolto l'inglese anche lì un'operazione secondo me poco logica però insomma la politica è spesso anche act, react, azione, reazione per dire agli inglesi se siete usciti non è più la vostra lingua parleremo adesso il tedesco con grosse difficoltà perché l'inglese è una lingua che si apprende abbastanza velocemente il tedesco è una lingua che si apprende abbastanza difficilmente E il centro di Strasburgo, andiamo un po' veloci è il patrimonio dell'UNESCO centro storico della città lo visiteremo non solo come centro storico pre prestiamo attenzione alla città insomma cammineremo in un luogo che è patrimonio dell'UNESCO e che resiste ancora questa è la cattedrale che sotto a Praga vedrà tante tante somiglianze con la cattedrale di Praga e adesso mh, avete domande? ci sono domande? o Richieste di chiarimento specifiche che possano in qualche modo interessare. Io faccio complimenti perché ci hai introdotto bene, nelle grazie infinite. Le cose che vedremo. Grazie. Però chiedo scusa, io. Deve andare. Ho organizzato delle proiezioni eh. a Cella che lui non viene. No, quando inserisci, lo soppiamo. Come aspetto, chi deve venire devo scappare allora, però se hai qualcosa da... Sì, faccio velocissimo Le... noi ci vediamo comunque il 12 alle 6 si parte da qui qua. Qua. Sì, dal parcheggio avremo una piccola tappa a Lodi, che faremo per prendere altri due viaggiatori che non ci raggiungono non partono qui da Reggio Emilia e poi proseguiremo il, il primo giorno visiteremo appunto Neuf Prisard una parte del gruppo la farà con me, ora non so se starò solo io per tutti, ma quello poi vedremo tutti insieme. Poi alloggeremo al Capuziner, che è a Braisar, questo che è questo, viene a dire campo, scusatemi. No, invece è un albergo. Di <ride> <ride> formazione professionale. Quindi in Germania questo è. Sì. No. Noi andiamo lì. Iniziamo arrivando un po' prima. Facciamo Neuf Prisat, la parte Europeo, francese. Facciamo cioè, la parte, parte francese, ma dormiremo no, a 12 minuti. minuti a eh, sì, certo. Sarà Neuf Brisach e Braisac Ci sono circa 12 minuti di strada. Si potrebbe fare. Cioè, in pullman. Quindi sì, a, pull a, a piedi sarà un pochino di più, però insomma, dalla terrazza dell'hotel, peccato che è inverno ci affaceremmo verso la Francia, volendo. E questo invece l'hotel di Strasburgo dove alloggeremo, che l'Ibis Hotel, è in centro, quindi sarà anche bello perché muoversi nel centro di, di Strasburgo è agile, è facile, ed è una città molto bella, non so se qualcuno di voi è già anche stato. Di notte è bella. È bella, di notte. sì, Strasburgo è bellissima. Fine la presentazione, vi prego di una cosa importante, ecco. La prima è Breisach, a seguire abbiamo Strasburgo e a seguire ancora Natzweiler Struthof, che è l'ultima striscia. Vedete che le temperature, man mano che verso il basso, come il termometro il diventano sempre più agghiaccianti, come il termometro di, Bre di Breisach.